Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto un video particolare, stavo facendo un game su Warzone in un BR singolo, quando in safe finale rimango uno contro uno e ad un tratto si spegne il controller. Ci tengo a precisare che io gioco con mouse e tastiera su PS4, quindi quando il controller si spegne succede che l'audio scompare dalle cuffie. E se abbiamo i tasti schiacciati della tastiera non funzioneranno fino a quando non li lasceremo per poi poterli riusare. Quindi cosa faccio? Ad un certo punto mi ritrovo il personaggio che all'improvviso non si muove. Subito lascio i tasti e poi provo a cercare riparo. Però vedo che il nemico è fuori dalla visuale. Quindi mi fermo per la seconda volta e riaccendo il controller. Ma nel frattempo lui esce e mi spara. Bene ragazzi, adesso vi lascio al video. Buona visione. Ciao. Com Dia. Bella sta partita qui già Un vero cacciatore di testa già spara ah. oh. Ho livellato eh? Via portato a livello 50 Cosa? Non lo ah non sempre ho quello teschi, tutti i teschi 50, 50. Un bombardamento Andiamo con meta, le BR come... Mi viene da vicino Penso... Spara molto più in fretta E bene o male Drula no. <ride> Ta ta ta ta ta ta Così spara, Dio santo Manco il falla, sembra la rabbina livello 10 e dr livello 14 quanto stiamo con il 20 mancano 20 di riparcazione è passato un'ora e 40 mancano manco me sacco nemico in volo guarda wow. wow. wow. che c'è andato come ho fatto quello più mi vedi Via. Questo merino ne configura. Ma corpo! Sei tu là laggiù! Nel cielo? Ecco ho preso quando. Ma... Uh, è bella sta carabina quando. quando fa il rumore di quando prendi una persona. Fa... Bellissimo. Eh ci ho provato. Lei che Ok, ho preso il fantasma e non ho preso il cecchino. Ora eh? ho cioè, mp 5 e Grow. Prova, prova il coso. MV5 perché sono curioso. Uh. Oddio, ma ho, ho fatto una doppia... Ecco. Ho fatto una doppia con... Troppo, troppo. Va da lontano lascio la verde. Eh, Grow da lontano. No, scuola, no, MV5 lascio sta proprio. È proprio impossibile Cioè sul vedranno pure pure Ma cosa Qualcosa a ferro mi... mi scombussola lo zoom Capito quando si mette Quindi o è uno zoom totale Tipo cecchino Allora ci ce può stare Ma se è un zoom parziale Che mi me... manda fuori fuoco Tutto il resto ti... Non lo so Non ci riesco proprio Non sono abituato Ma ah, no ammazzone! Le... Ma porco, così! È. Ho ammazzato l'amico su un muretto. Eh no niente, vabbè, sono morto lì. Tanto messo. Ragazzi in arrivo, nuova zona sicura contrassegnata. Gameplay dinamico. Che è successo? Quanto sì, sei arrivato? arrivato? Non sono arrivato, ancora non sono morto Nonna come lag Restano meno di 50 nemici Bim bum bam A terra? Morto? Mamma mia Blasco! Ma schioppato un altro! C'è cupuzzolo della montagna! oh c'è un negozio Guarda che financia che faremo! Che co che spara? Ma c'hanno lo sniper! Uno vai le Confermato, pattugliamento Allora. Espulso per inattività, a posto. Ok, sì. Ma da dove fai, raga? Io vado dove fai da Io ho scoppio. che vuol dire hanno guardato? Non ve lo ho detto. Ah, in senso guardato, durato, sì, sì. in senso. Ho detto, beh, certo. Ma raga certo. Entro piano piano. Spemf. Periga Morto spenfo spen No, arrivo alla nuova zona mi Un amico. Ish. Oggi Dungeon and Dragon stavamo per fare un total party kill, dico solo questo. Cioè? Cioè ah, è stato parte party kill. Stavo concentrando a fare tre cose. Oh, in 3 eh. su 5 a terra. Tipo Warzone. C Hanno scoppiato tutti quelli che fanno i DPS. Eravamo eh, Ah, no, in 3 su 6. Scusa. Eravamo. Io Ranger. Poi c'era. Il coso. Il barbaro guerriero. E il. Ehm... L'altro guerriero, tutti e tre a terra, porca zia, sono rimasti lo stregone e il chierico, speccato per fa... Pe fa healer e... Ah. e il ladro che faceva un d4 con colpellino, co, co, co, co, co, co, co. mamma mia. Siamo ah, combatte combattere contro un'aberrazione che, che ha incassato una cosa come 180 punti ferita prima di morire. Quindi ne conviene da te che corri 4 cioè, ce ne sarebbe voluto abbastanza insomma. Ah, Cavia, aspetta, oh, siamo rimasti 1 v1, Blasco, oppure vi sono dustato. Ah, ecco, uh, La non c'è. che sta lungo io ho vinto no, no. ho vinto Uf.